Hola! Hanno creato sul programma che uso per il telefono la possibilità di registrare in widescreen. Quindi ora mi vedrete in mobile. Uh, white screen. Allora, sono uscito adesso da un corso sulle pavimentazioni. Eh, non è vero. Quello era quello dell'altra volta. <ride> eh, sono poi soltito 4 ore di seminario sull'impermeabilizzazione del calcestruzzo. Per chi si ricorda il video che ho pubblicato ieri o l'altro ieri, non mi ricordo? L'altro ieri. E sto facendo scatti un pochettino perché voglio provare a non essere fuori sincrono <ride> No, è stato molto interessante e... Ci sono delle ottime tecniche per l'impermeabilizzazione Per non utilizzare le guaine Quindi si risparmia sia sul costo della guaina E, e sia sul fatto che avreste comunque molta più impermeabilizzazione Per via della, cristalli... de... della cristallizzazione dell'acqua Cioè praticamente diventa tipo vetro l'acqua che è all'interno del calcestruzzo che evaporerebbe quindi creerebbe dei pori diventa una specie di vetro e ci ha fatto vedere un prodotto che ci ha raccontato il tipo che per, la... per presentarlo è talmente tanto biocompatibile che il tipo che l'ha presentato in America addirittura l'ha bevuta <ride> è tipo pazzo nel senso che se reagisce con l'acqua ok che non fa male perché è completamente compatibile con cioè non, non crea inquinamento, però anche se non fa male eh, tramite ambiente diciamo qual è il problema che secondo me quello lì si è cristallizzato il, cioè tutto il corpo nel senso all'interno del corpo c'è acqua se questo qui regisce con l'acqua però con l'acqua alcalina ecco mi sono dimenticato se, andava, se poteva essere applicato a tutti i materiali che cacchio questo me lo sono proprio scordato ormai è andato via perché sennò si potrebbe applicare anziché solo sul calcestruzzo, visto so che reagisce con i composti alcalini si potrebbe applicarlo a qualsiasi materiale. E uno questo qua mi vuole investire. Oh! Tutte le volte che registro uno mi vuole investire, mi viene addosso. Ah, forse perché. Eh, ero sulle strisce! Ci sono le strisce! E ora ragione io! <ride> Doveva fermarsi lui! Comunque, visto so che reagisce con i composti alcalini devo farmi una ricerca e vedere quali composti di posso utilizzare per migliorare la resistenza delle, delle strutture che vado a progettare inoltre stavo riflettendo su quel tipo di... di non, non mi ricordo... c'è cioè una tecnologia che stanno sviluppando affinché eh, praticamente l'acqua viene utilizzata all'interno delle murature, proprio strati di acqua per riutilizzare l'acqua, quella del l'acqua del, della pioggia, l'acqua piovana, riutilizzarla per migliorare l'isolamento della casa. E quindi devo un attimo rifletterci e devo, devo fare le tue ricerche su questo argomento, perché è molto interessante. Vabbè che questa è una tecnologia sperimentale, quello che dico, però il calcestruzzo, se immerso sott'acqua dopo la maturazione, che succede? Succede che praticamente dura in eterno, perché è, è, un, è un legante idraulico e quindi cioè, lega grazie all'acqua e il problema principale del caggiastruzzo è che evapora l'acqua all'interno, si creano i cuori eccetera quindi se io lo tengo sempre immerso nell'acqua questo dura perennemente infatti è così che fanno i test lo immergono sott'acqua per 28 giorni mi pare o 36 non mi ricordo i riprovini poi quando fanno le verifiche se tutto quanto a posto lo immergono nell'acqua per un tot di giorni tra 28 e 36 insomma e vedono se si credono dei fuori dei pori vabbè la finisco adesso mi devo incontrare Aspetta. adesso mi devo incontrare con una persona per parlare di un videoclip e quindi devo aspettare un'ora fuori e vado invece al bar dei miei e mi faccio un caffè ok io sono wow. uno che pesta le cose per terra sarà un buco e l'ho preso io sono Francesco Yoshigobbo, o fra Yoshi, mi trovate dappertutto, <ride> c'è anche un link che ho messo nel mio canale YouTube in alto, un po' dappertutto in realtà. c'è scritto um, altre cose, o anywhere else, non mi ricordo cosa ho scritto, se hai più curiosità ma, uh, su di me, è praticamente se cliccate quel link, mi trovate, e ci sono tutti i social network, ma a parte questo, cos'è che succede? Che se voi cliccate mi piace, io mi gaso e faccio un altro video, se le commentate dico no, dai, la allora c'è gente che mi ascolta e se vi iscrivete dico cacchio, devo assolutamente farne altro.